son minore settima fa settima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 L'ultimo passettino è quello di inserire eh, la settima, Premiamo, eh, quindi tonica, terza, quinta, settima, si bemolle sul do minore, il, eh, il mi bemolle sul fa settima, quindi la settima minore, e il eh, la sul si bemolle. Creiamo la base.